Inclinazione pastorale di cui vorrei parlare, che di questo uomo vino il risvolto positivo, si trova presso il calzino e vaffanculo al diminutivo. Una seconda naturale che vorrei migliorare, dammi un secondo immortale, dimmi se questo è normale, e ti dirò se lo so fare ancora prima di ascoltare, me col zurbo, scusate il disturbo, ti distraggo facilmente con il blues. E elefante fatti furbo, tutt'altro che assurdo, mi distraggo solo quando ci sei tu Nella parte divertente di questa antologia Tu mi dici la tua, io ti dico la via Ho aspettato fin troppo solo per fare il ritardo Sono gli anni della colpa di uno stupido E non ho voglia di vivere da poeta maledetto Solo voglia di fare come mi piacere pare Perché quando in calza il rospo graccherà anche la rana E a chi non ti disturba è un figlio di puttana Eleganti ma col turbo, scusate il disturbo Mi distraggo facilmente con il blues E l'elefante è furbo, tutt'altro che assurdo Mi distraggo solo quando ci sei tu Disturbo, compulsivo, sono schifo Assessivo, disturbo, compulsivo, sono schivo e ossessivo.